Mamma mia, su un palco così devo assolutamente fare bella figura perché chiamandosi Utopia devo tirare fuori dei contenuti davvero di, di livello. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Paola Pisano, sono Assessora all'Innovazione nel Comune di Torino e da tre anni lavoro nella pubblica amministrazione. Arrivo da altre esperienze, dall'azienda, dall'università, e sono rimasta stupita la prima volta che sono entrata nella pubblica amministrazione per quanto c'è da fare e quanto si possa fare all'interno di una città, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione. Oggi vi racconterò il metodo che noi utilizziamo per portare l'innovazione all'interno della pubblica amministrazione e quali sono i nostri progetti che stiamo portando avanti. Qualunque cosa mi vogliate chiedere mi potete interrompere, alzare una mano e, e potete chiedermi eh, dei maggiori, maggiori dettagli. Allora, eh, ovviamente quando noi siamo arrivati all'interno della pubblica amministrazione e eh, abbiamo creato questo assessorato che si occupa di innovazione, non si parlava di innovazione dentro una pubblica amministrazione, si parlava di strade, si parlava di buche, di problemi di spazzatura nelle, nelle città, di servizi, di carte d'identità, ma non si parlava di, di innovazione. Così la sindaca della città di Torino, Chiara Appendino, ha deciso di creare un assessorato rivolto all'innovazione. Ovviamente quando noi abbiamo presentato i nostri progetti e quello che volevamo fare all'interno del Comune di Torino, abbiamo trovato un po' di frizioni perché la macchina non era abituata a gestire i progetti di innovazione e i progetti di innovazione per essere gestiti hanno bisogno di avere un approccio particolare che noi stiamo cercando di sviluppare dentro la nostra città. Allora, la prima cosa che noi stiamo facendo è proprio utilizzare un approccio diverso per portarci a casa dei progetti che sono difficili tecnologicamente ma soprattutto difficili perché hanno tanti soggetti che devono collaborare tra di loro per riuscire a portare all'interno di una città progetti di questo genere. Allora abbiamo deciso di utilizzare un metodo che noi chiamiamo un metodo delle sfide, cioè noi poniamo all'interno della pubblica amministrazione delle sfide che la nostra città deve raggiungere, ad esempio la sfida di portare l'auto autonoma e la mobilità autonoma all'interno della città, la sfida di portare la mobilità aerea all'interno delle città, la sfida di diminuire le code all'interno delle città e lavorando per sfide abbiamo iniziato a cercare di motivare gli impiegati della pubblica amministrazione che come tutti voi sapete hanno una certa età e sono abituati a lavorare in un certo modo, ma le sfide non bastano, bisogna anche far divertire le persone che lavorano con, con noi, altrimenti... Se non si divertono e non sono motivati non lavorano, banale ma, ma è così. Quindi abbiamo introdotto questo metodo per sfide e per divertimenti, i nostri progetti devono essere progetti che divertono, che pongono degli obiettivi, che poi si raggiungono. E così si chiude il progetto, non sono progetti a lunga, a lunga durata, sono progetti brevi che fanno vedere immediatamente il risultato delle, de, del progetto. La seconda cosa che noi abbiamo introdotto è il fatto di collaborare con tanti attori su problematiche particolari all'interno della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo portato dentro vari attori come l'Università di Torino, il Politecnico di Milano che collabora con noi, per riuscire a eh, implementare progetti di innovazione che sono sia all'interno della, della nostra città, sia all'interno del Comune di Torino. Quindi noi abbiamo due tipologie di progetti, uno che porta innovazione dentro la città e uno che porta innovazione dentro la pubblica amministrazione. Sembra che i progetti di innovazione richiedano un sacco di uh, creatività. In realtà è solo una piccola parte dei progetti di innovazione perché quello che richiedono i progetti di innovazione è una grossa disciplina per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Quindi cosa abbiamo fatto? Ogni progetto che noi affrontiamo, lo affrontiamo in modo estremamente disciplinato. Lo dividiamo in task, misuriamo i nostri risultati, cerchiamo di inserire all'interno del comune la cultura del dato, quindi monitoriamo tutti i risultati e eh, tutte le attività che noi facciamo attraverso i dati. E se i dati migliorano stiamo prendendo la strada giusta, se i dati peggiorano dobbiamo fare qualcos'altro. Quindi per noi è importantissimo il fatto di essere molto disciplinati nel raggiungimento delle, delle nostre task, di avere delle date definite e di non bucare mai le consegne, cosa che all'inizio nella pubblica amministrazione non c'era, perché normalmente nella pubblica amministrazione si affrontano le problematiche in modo un po' da corsia di emergenza all'ospedale, per cui quello che c'è si cerca di risolvere e si va avanti così. Invece noi abbiamo portato una disciplina ferra: programmazione, analisi dei task, deliverable, date e analisi della, della situazione attraverso i dati e così noi monitoriamo ogni nostra attività per vedere se stiamo migliorando o stiamo peggiorando. Un'altra cosa che noi abbiamo introdotto è stare fuori dall'ufficio, cioè una volta al mese, purtroppo perché così ci lascia fare la pubblica amministrazione, spingiamo i nostri direttori, i nostri dirigenti e le persone che lavorano con noi, anche le persone che sono qua oggi, Mirella ad esempio che una volta al mese o quando possono lavorano fuori dall'ufficio. Perché? Perché questo spinge a fare anche altre cose, a portare i propri interessi e le proprie curiosità all'interno dei nostri progetti. Che per noi è una cosa importantissima, perché più persone collaborano con punti di vista differenti e più noi riusciamo a portare innovazione di livello all'interno del nostro comune. Un'altra cosa e poi vi faccio vedere il primo progetto che stiamo sviluppando all'interno del Comune di Torino è eh, il nostro approccio per eh, test all'interno del Comune. Noi facciamo dei test, cioè l'innovazione viene portata facendo dei test che non è detto che vadano bene perché eh, magari non sono stati così strutturati e siamo andati, magari delle volte andiamo anche velocemente nell'impiantare delle innovazioni nel Comune. Per cui ci può succedere che delle volte le innovazioni che noi portiamo non vadano bene per il Comune di Torino, noi ce ne accorgiamo perché le analizziamo e le seguiamo, falliamo, non importa, abbiamo fallito, non importa il fatto che si fallisca all'interno di un progetto, l'unica problematica è che noi abbiamo i media che quindi riportano i nostri fallimenti e fanno, e fanno un po' eco ma ci si bisogna abituare, quindi se si fa un'innovazione c'è la possibilità che si fallisca, si impara e si va avanti. Come si impara dai fallimenti si impara anche dai successi e purtroppo dai successi si impara molto di più. E quindi più noi abbiamo successi e impiantiamo strategie e test di successo, più noi impariamo e all'interno del comune si galvanizzano perché capiscono che possono fare un progetto di innovazione. Ok, allora, yes. C'è un microfono? C'è un microfono? Grazie, no, volevo, ero curioso di sapere il, il tipo di resistenza, che, perché mi immagino che la grossa sfida sia stata proprio quella di raccontare questo approccio molto pratico, molto bello, al, um, al, al, agli impiegati comunali, che nel, nell'idea che uno si fa anche per esperienza sono abbastanza resistenti a questo genere di cambiamenti. Quindi mi incuriosiva capire, prima di parlare di un progetto specifico, quale tipo di, di, di resistenza, come è stata soprattutto superata. Huh. E poi vabbè, la domanda banale perché sta roba non la fanno tutti. cioè... Funziona? Sì, perfetto. Uh, se, se non disturbo la ripresa mi metto a parlare sotto, mi trovo meglio, grazie. Allora, uh, la resistenza, uh, sì c'è stata. Diciamo che i primi sei mesi non ci hanno fatto batter palla, più o meno. Poi, alla fine, noi non diamo alternativa. Cioè, nei progetti di innovazione non ci deve essere l'alternativa di non farli. Noi diciamo che vogliamo fare quello, vogliamo arrivare là. Non ci muoviamo finché non ci arriviamo, quindi ci vuole una determinazione stoica. Noi ci sediamo a quei tavoli e finché non si trovano le soluzioni alle problematiche per farci arrivare a quel punto, noi non ci alziamo dal tavolo. Quindi c'è stata, ma noi siamo molto, abbiamo, negli anni abbiamo fatto tanti progetti di innovazione, io lavoro da anni nell'innovazione nell e quindi non mi sono lasciata demotivare. Uh, due, perché non lo fanno le altre città? Ma io credo tutte le, altre, tutte le città stanno cercando di portare innovazione nel loro, nel loro modo. La differenza è che chi lavora nel, credo, chi lavora nelle altre città non ha avuto magari 20 anni di esperienza nei progetti di innovazione, noi in 20 anni di esperienza ci siamo presi tanti schiaffi e abbiamo capito come si portano avanti questi, questi progetti anche con tutte le resistenze, e le cose che non funzionano nella burocrazia che c'è all'interno della, della pubblica amministrazione noi parliamo molto di come appro, affrontiamo i nostri progetti proprio per riuscire a portare quella cultura dell'innovazione ma anche della determinazione e della voglia di fare all'interno della pubblica amministrazione perché alla fine ti passa la voglia e quello non ti deve succedere, cioè la voglia non ti deve passare. Chi lavora nell'innovazione deve riempirsi di grinta e portare avanti come un treno i suoi progetti e non importa quello che succede intorno o quello che ti dicono. Allora, un altro metodo che noi utilizziamo è mutuare tutte le esperienze di innovazione dagli altri settori. Vi faccio un esempio, uh, io mi occupo anche dei servizi al cittadino All'interno dell'anagrafe, dove noi diamo i servizi al cittadino come la carta d'identità e i cambi di indirizzo, avevamo delle code spaventose e tuttora abbiamo delle code, ma come stiamo cercando di affrontare la problematica? Andando al supermercato ci siamo resi conto che c'erano le casse automatiche, no? per cui non c'era più l'affollamento nelle casse, perché c'era una parte di cittadini che andava in cassa automatica e si faceva il suo servizio da solo e si pagava i suoi prodotti e se ne andava a casa. Allora abbiamo detto, ma se lo fanno nel supermercato lo possiamo fare anche noi all'interno della, della pubblica amministrazione. Così stiamo creando delle postazioni dentro l'anagrafe dove i cittadini arrivano e con la supervisione di una sola persona dell'anagrafe si fanno i loro servizi da soli. E questo l'abbiamo copiato dai supermercati, la digitalizzazione l'abbiamo copiata dalle banche. Perché abbiamo osservato le banche e abbiamo visto che le banche erano vuote, no? E quindi questo cosa significa? Che tutti noi oggi per fare qualunque attività che riguarda una banca la facciamo da casa, quindi quel sistema funzionava bene. E così noi abbiamo creato una piattaforma identica banking per erogare i servizi al cittadino. Quindi il cittadino entra nella piattaforma, si trova... Tutta la sua situazione, quindi quando scadono i suoi documenti e li deve rifare, le tasse che deve pagare, la situazione anche della sua famiglia e poi tutti i servizi che, di cui ha bisogno. E questa è la piattaforma che noi abbiamo sviluppato che si chiama Torino Facile, con un occhio però, sviluppare i servizi prima in digitale e delle volte solo in digitale, per cui noi abbiamo dei servizi che non hanno più un ufficio fisico nella, nella città. Il cittadino se li vuole fare entra in questa piattaforma e li fa. Uno di questi servizi è l'iscrizione ai nidi eh, del, dei bambini, delle famiglie della città di Torino. Si sono iscritti in, non mi ricordo più, mille, ma nessuno ha rotto le scatole. Hanno usato questa piattaforma, si sono iscritti, hanno fatto l'iscrizione, hanno avuto uh, via email il risultato della loro iscrizione, se i bambini erano stati presi o no al nido, ma non è che hanno fatto una tragedia. Nella pubblica amministrazione c'è uh, la paura che il cittadino non sia in grado di fare un servizio online, così come c'è la paura che un dipendente non sia in grado di usare un programma, no? E allora ogni volta che a noi ci dicono, eh, ma hanno 56 anni, cosa, cosa porti questa roba qua e cambi i sistemi? E hanno 56 anni però un iPhone lo sanno usare, no? Mica leggono le istruzioni per usare l'iPhone. Tutti i dipendenti all'interno del comune di Torino cioè hanno dei, dei super smartphone. E se sanno usare quello, mettere due dati all'interno di un format lo sapranno fare. Ok, allora questo è il video che spiega la nostra piattaforma di servizi online, questa l'abbiamo fatta in un anno, cosa significa? Che non ci vogliono mica vent'anni per sviluppare due servizi di digitalizzazione all'interno di una città? Eh? Allora, quello che, avete, quello che vi ho raccontato fino adesso è il metodo che noi utilizziamo per riuscire a spingere i dipendenti del comune di Torino a lavorare no? con noi su progetti che loro in teoria non dovrebbero fare, perché loro in teoria non dovrebbero digitalizzare o fare progetti innovazione, no? quindi noi lo utilizziamo proprio per riuscire a crearci l'engage dei nostri dipendenti. Un altro metodo che noi utilizziamo è il metodo per portare innovazione all'interno della città. abbiamo il slide. No, no, solo la slide, le slide va bene. Allora, quando, quando... ok. Allora, per portare innovazione dentro la città, la storia cambia perché là non solo abbiamo dovuto ingaggiare i dipendenti del comune e abbiamo creato un team di innovazione che si occupa proprio di portare innovazione all'interno della città, ma dobbiamo attirare le aziende che devono essere aziende che hanno voglia di venire a Torino, che non è Londra e non è New York, a sviluppare innovazione di frontiera. Allora abbiamo sviluppato questa nostra politica, che si chiama Torino City Lab, che è strutturata su questi blocchi. Se sei un'azienda che fa innovazione di frontiera, rischiosa, rischiosissima, e non sei ancora sul mercato e nessuno te la fa fare perché non ci sono le leggi, non ci sono le autorizzazioni e, e le città non sono interessate, vieni a Torino, noi ti aiutiamo, ti sburocratizziamo tutti i processi, ti diamo le autorizzazioni o ti aiutiamo a dare le autorizzazioni per fare qualunque cosa di legale Vuoi volare? Ti facciamo volare. Vuoi andare con un'auto autonoma? Ti facciamo andare con un'auto autonoma. Vuoi portarmi dei robot? Te li facciamo portare. Vieni da noi, testi. Ti aiutiamo affinché la tua innovazione venga adottata dalla nostra città, dal trasporto pubblico, dall'operatore Amiat della, eh, della spazzatura dall'IREN dell'elettricità da, o da altri soggetti che operano nella nostra città e poi se ce l'hai fatta se ce l'abbiamo fatta noi come città diventiamo partner dell della tua innovazione e ti aiutiamo a scalare a livello nazionale e internazionale il che significa che andiamo a parlare con i ministri fino a sotto Dio arriviamo a parlare e ti aiutiamo a diffondere l'innovazione nella nazione e grazie ai nostri network di, di città a livello europeo. In questo modo noi posizioniamo Torino come entry point per tutte quelle innovazioni che hanno bisogno di scalare e di aprire un nuovo mercato. In pratica noi abbiamo creato un sito, in noi creato un sito dove le aziende ci inviano le loro proposte di innovazione, noi analizziamo la fattibilità e se è fattibile lo facciamo e anche in poco tempo allora questo, questa politica che è dietro un sito che si chiama Torino City Lab che se voi andate su Google lo trovate ha dietro 30, più di 30 partner privati e ad oggi noi abbiamo raccolto 25 progetti di innovazione oggi non ve li racconto tutti e 25 ma ve ne racconto un paio allora se parte il video di Torino City Lab nostra bella città, che noi dedichiamo tutta ai test, quella è la cosa interessante, è che noi testiamo nella città, testare nella città significa vedere tutte le problematiche che ci sono all'interno di una città per riuscire a impiantare queste, queste innovazioni, ma significa anche coinvolgere i cittadini che danno dei feedback su quell'innovazione e fanno migliorare il prodotto e il servizio di quell'azienda. Noi, quei tre cerchi che vedete, sono l'infrastruttura tecnologica che stiamo creando all'interno della città, che si basa sul 5G. Sul, perché il 5G? Perché tutto quello che noi testiamo ha bisogno di bassa latenza e di altissima sicurezza, perché se bucano le reti o entrano nella connettività nel momento in cui sta girando un'auto autonoma, sta volando un drone, siamo fritti quindi abbiamo bisogno di una sicurezza altissima e il 5G è una rete sicura su questo stiamo creando una eh, stiamo portando il cloud a bordo della città quindi più vicino alla città grazie a un partner come Intel e stiamo appunto sviluppando questa infrastruttura utilizzando il 5G con team e l'Edge Cloud Computing con Intel, perché? Perché L'elaborazione, se voi oggi mandate un messaggio di Whatsapp, arriva su un cloud che sta in Alaska e poi arriva al vostro vicino uh, di, di, di posto. Ovviamente questa latenza di cloud noi non ce la possiamo permettere di nuovo ed è per quello che abbiamo bisogno di avvicinare i cloud alle città in modo tale che col 5G si diminuisce la latenza ma anche col cloud si diminuisce la latenza e c'è una connettività che deve essere quasi nervosa. E infine con Cisco i layer di cyber security perché la sicurezza inizia a essere davvero importante e se un hacker si diverte a entrare nei nostri sistemi mentre una persona è su un'auto autonoma sono problemi. Tutta la città è destinata al test però abbiamo delle aree che sono più eh, adibite ad alcuni test di altre. Ad esempio quella riga nera che voi vedete all'interno della cartina è l'area che noi abbiamo dedicato al testing dell'auto autonoma quindi le aziende che hanno una mobilità autonoma e vogliono venire nella nostra città sanno che hanno 35 km quadrati dove possono testare la loro mobilità autonoma e in quei 35 km quadrati hanno già un'infrastruttura fatta di 5G e di semafori per quanto possano essere intelligenti in modo tale da mandargli l'informazione direttamente sulla, sulla macchina noi non ci occupiamo solo di automotive nell'innovazione all'interno della nostra città ma ci occupiamo anche di tutta la parte che riguarda la mobilità aerea quindi per noi è importantissima tutta la tecnologia che è legata ai droni sia per quanto riguarda mobilità di oggetti e sia per quanto riguarda mobilità di persone. Un'altra area alla quale noi ci stiamo rivolgendo è la robotica. Tutta la robotica che sta all'interno delle aziende può essere utilizzata all'interno della nostra città. Io mi immagino che la signora di 80 anni che va a fare la spesa potrebbe avere necessità di avere un robottino nel suo quartiere che gliela porta fino a casa. Oppure mi immagino che gli esoscheletri che vengono utilizzati nelle catene di montaggio possano essere utilizzati dai disabili per camminare nelle zone pedonali della mia bella città. Quindi tutta questa tecnologia deve uscire da quelle fabbriche, deve venire nella città, per supportare noi cittadini a fare delle attività con meno sforzo, perché quello che fa bene il robot fa male l'uomo e quello che fa bene l'uomo fa male il robot. Quindi non ci si pesterà mai i piedi. E infatti proprio per questo abbiamo introdotto all'interno del Comune di Torino un robot che ad oggi fa un'attività. Eh, noi nel Comune di Torino, come in tutti i comuni, dobbiamo mettere un timbro su tutti i manifesti che affiggiamo all'interno della città e noi avevamo un omino, povero Cristo, che metteva tutto il giorno timbri, abbiamo preso un robot collaborativo, l'abbiamo messo nella, nella, nel comune di Torino e ad oggi quel signore non sta più impazzendo a mettere timbri, si sta alienando, ma sta facendo un'attività a più valore aggiunto per l'essere umano. Prego. piacere vederla. Altrettanto per me, eh, parlo anche perché io sono un torinese e le chiedo, eh, Assessore, eh, di chi è la responsabilità penale se un'auto guida autonoma mi uccide, uccide mio figlio o il robottino che usa mia madre la fa cadere e mia madre muore? Non sarebbe il caso di scrivere prima le regole ed evitare un abusivismo? dal punto di vista tecnologico? Grazie. Il signore mi segue in ogni, mia, in ogni mio speech, quindi sono preparata alla sua domanda, perché è sempre la stessa. La risposta è ad oggi ci sono due tipologie. Questo è un tema molto contrastato, anche molto importante. Prima ci sono i car makers che hanno la responsabilità, c'è chi è al volante perché ad oggi le auto non vanno senza conducente sono autonome ma c'è un signore che, che guarda che sia tutto sotto controllo in più c'è una assicurazione della città allora se lei... non penale no se lei mi chiede di aspettare che si facciano le regole, io le dico che quando sono fatte le regole non è più innovazione. Quindi non posso aspettare che si facciano le regole perché sennò inchioderò la mia città e non lo aspetterò mai. Piuttosto me la prendo io la responsabilità. Su alcune cose firmo io direttamente. Dicevo, auto autonoma, mobilità autonoma, mobilità aerea, droni, robotica e tutti i servizi sul 5G quindi tutti i servizi che riguardano realtà aumentata, realtà virtuale ma soprattutto servizi a distanza che vi potete immaginare bene con la medicina operazione a distanza per esempio cambio allora questo è uno dei test che noi facciamo Ovviamente i test devono essere test non convenzionali per riuscire, e siamo nel pallino quello in basso, per riuscire a testare qualcosa che non è mai stato testato. Se io testo un'auto autonoma che gira nella mia città, non faccio niente di nuovo, no? Perché sappiamo che le auto autonome oggi sono autonome, funzionano e non hanno nessun problema. Allora ogni volta che noi facciamo un test dobbiamo fare un test che riguarda qualcosa che non è mai stato fatto. E soprattutto sempre quella parte di rischio che deve essere a bordo ogni volta che si fa innovazione quindi deve essere un test non convenzionale e rischioso e noi in questo video che possiamo far andare solo per un pezzo magari perché è lunghissimo abbiamo fatto un test di un'auto autonoma a 100 km all'ora Dio ci ha aiutato e ci ha dato anche la pioggia quindi l'abbiamo fatto sotto la pioggia a 100 km all'ora per cambiare l'aderenza e per aumentare il rischio abbiamo messo sulla macchina la sindaca Appendino e il ministro Di Maio. Che se succedeva qualcosa passavo alla storia. Ho detto Salvini. Ah, c'ero anch'io, ma. La macchina. Quella che vedete è la pista dell'ingotto a Torino, Il l'ingotto era l'ex fabbrica Fiat. In Fiat avevano avuto un'idea pazzesca, costruire le macchine salendo in ogni piano e alla fine testandole sulla pista che avevano fatto su. La pista non veniva più utilizzata e abbiamo detto perché no, utilizziamola. Aveva avuto una giornata difficile e gliel'abbiamo complicata ulteriormente. ha paura quindi se deve andare a 100 accelera da 0 a 100 e sulle paraboliche eh, e sulle paraboliche là sono paraboliche eh, davvero con una pendenza elevata la macchina non ha paura quindi non frena perché l'auto autonoma ha dentro l'algoritmo di tenuta dell'aderenza la velocità che deve raggiungere ha intorno tutti i sensori per capire l'ambiente. Abbiamo fatto quattro giorni di prove e poi lo fa. È molto più sicura di un essere umano. Questo è un altro testing che noi stiamo facendo all'interno della nostra città, che ben si presta a quello che vi raccontavo prima, testing adoption scalabilità. Lo stiamo facendo con design. È un test di intelligenza artificiale, utilizza sensori di intelligenza artificiale, banale, banale ma divertente. Abbiamo inserito all'interno di una delle nostre stazioni della metropolitana dei sensori sulle porte che indicano prima che arrivi la metropolitana quale sarà il vagone con meno gente dentro, per cui il cittadino si posiziona già davanti alla porta che sa che sarà in corrispondenza del vagone più vuoto. Questo, mentre a Torino è utile, ma non così utile, in città piene di folla, come New York, che è la città che ce l'ha richiesta, sarà molto utile. E qua sì che c'è il testing, l'adoption e lo scaling. La stiamo testando, stiamo raccogliendo i feedback dei nostri cittadini per migliorare il test. Lo diffonderemo all'interno della nostra città, grazie a GTT, che è il nostro... Uh, operatore di trasporto pubblico che abbiamo coinvolto per l'adozione e una volta che l'abbiamo adottato all'interno della nostra città lo scaleremo nelle altre città in questo caso ci viene facile, abbiamo già il cliente che è New York e andrà a New York e questo è il modello è un modello win-win win per la città di Torino perché attraiamo innovazione e aziende win per l'azienda perché testa si fa vedere e si apre il mercato win per le altre città perché grazie all'esperienza di Torino acquistano anche loro un'innovazione che è già testata ed è poi facile da applicare. Questi sono tutti i partner con i quali noi lavoriamo. Ci sono partner di telecomunicazioni, automotive, aerospace, associazioni di aziende, partner pubblici e partner privati. Lavoriamo con uh, i ministeri, con gli enti autorizzativi. Abbiamo lavorato con il MIT per la scrittura della, uh, del decreto per Smart Road che abilitava uh, le auto autonome a girare per le città. Uh, stiamo lavorando con ENAC per riuscire ad avere una regolamentazione aerea per la mobilità dei droni. Tutto questo vi fa capire che la complessità non è nella tecnologia, ma in tutti questi partner che devono lavorare insieme per arrivare all'obiettivo che noi abbiamo, che è far volare i droni su Torino e spostare le persone. Ma non il turismo, magari, che quello ci sarà anche. Ma se io sono una mamma e ho un bimbo a casa, gli succede qualcosa e ho bisogno di avere immediatamente qualcuno che me lo prenda e me lo porta all'ospedale? Saremmo disposti ad avere un drone che arriva in due minuti, me lo prende e me lo porta all'ospedale? Sì. Beh, questi velocemente sono tutti gli use case sulla mobilità che noi stiamo sviluppando, sia di mobilità autonoma sia di connessione tra l'auto autonoma e l'infrastruttura tecnologica in modo da dare degli altri dati alle auto, perché l'auto vede tutto quello che gli sta intorno ma non sa quello che succede nell'altra parte della città e se succede un incidente dall'altra parte della città è giusto che l'auto lo sappia per riprogrammarsi il, il, il suo percorso e fare un percorso alternativo. Noi stiamo guardando la mobilità così come gli aeroporti guardano la mobilità aerea perché la gestione è la stessa, la gestione dei flussi, una torre di controllo che dà le informazioni e modifica le traiettorie. Questa invece è la parte di testing che stiamo facendo sui droni, anche qua noi abbiamo un'area che è Parco d'Ora che abbiamo adibito ai test più hard con i droni, ma poi i droni, vi faremo vedere, li testiamo in tutta la città e li utilizziamo in tutta la città. Ad oggi cos'è la cosa che interessa la città? La mobilità di persone, come vi dicevo, la mobilità di merci da una parte all'altra e io sono forse l'unica che crede che davvero con un drone gli arriverà un giorno a casa una pizza. Mentre molti non ci credono, io ancora sono una di quelle che crede che aprirà il balcone e gli arriverà il drone con la, con la pizza, anche perché la pizza è leggera e quindi il drone la può portare. Quindi continuerò a credere nella mia idea. E, e infine, un'altra cosa che noi facciamo è il monitoraggio delle infrastrutture. Voi non lo sapete, ma le città antiche sono tutte bucate sotto. Sotto? Non c'è niente spesso, della... voi camminate su una strada ma sotto la città non è piena, Roma sotto non è piena e se voi arrivate con un camion di 7 tonnellate o di 35 tonnellate che entra in città e noi abbiamo avuto questo problema, può darsi che la città non regga e ti cade il ponte? E quindi il monitoraggio delle infrastrutture nelle città antiche come Torino, come Milano, come Roma, come Venezia, come Firenze è indispensabile perché fino ad oggi hanno tenuto grazie alla Madonna ma tra un po' non tengono più e sotto non si sa cosa ci sia, i dipendenti del comune arrivano con delle cartine a mano dove hanno messo sopra cosa c'era sotto e non si sa se sono cartine che sono state modificate da chi, quando e come. Quindi è importantissimo utilizzare queste tecnologie. Vi ricordate che vi dicevo che i dipendenti del Comune di Torino si devono divertire all'inizio? Allora, noi nei nostri progetti cerchiamo di farli divertire. E questi due progetti che vi faccio vedere sono due progetti che li hanno divertiti molto ma per noi sono stati molto utili perché abbiamo portato i droni all'interno della città, abbiamo fatto volare in un caso 300 droni in guida autonoma e abbiamo fatto la prima trasmissione in 5G, quindi abbiamo dato quella, questo spettacolo che adesso vi farò vedere eh, in diretta Rai utilizzando il 5G per la prima volta e credetemi che è stato un gran casino perché all'inizio la latenza non era zero come raccontano, ma le prime, i primi test abbiamo avuto 10 secondi di latenza, quindi abbiamo avuto parecchi problemi tecnologici, ma in questo modo noi abbiamo iniziato a far utilizzare a Rai che è un'azienda importante all'interno del nostro paese, una tecnologia innovativa che è il 5G, applicato a un evento della nostra città, un evento popolare, perché l'abbiamo utilizzato nella festa del padrono di Torino San Giovanni e abbiamo cercato in questo modo anche di avvicinare la tecnologia dei droni ai nostri cittadini per fargli vedere cosa si può fare con i droni. Va bene, poi lo faccio. Va bene, va bene. Non c'è l'audio? Abbiamo fatto in piazza Vittorio, che è la piazza più grossa di Torino, abbiamo portato uno schermo d'acqua di 60 metri per 14 per riuscire a fare delle proiezioni in 3D, che sono queste, come vedete? Abbiamo fatto arrivare su un'auto a controllo remoto con 40.000 persone che usavano il loro cellulare Vittorio, non è stato banale un evento innovativo no, tecnologico che vede intorno a sé vari attori che hanno permesso di riuscire a creare uno spettacolo che va oltre i limiti dell'innovazione pensavo fosse il video quello dove si vedeva solo lo spettacolo perché poi abbiamo fatto una catervata di video quindi... Ok, vediamo solo questo pezzo. Solo schermo. ovviamente non esiste l'autorizzazione per far volare 300 droni all'interno di una città non esistono le leggi quindi abbiamo dovuto sedere, sedere a un tavolo, prefettura, questura ENAC, noi e dire questi 300 droni volano e volano là troviamo la soluzione e alla fine l'abbiamo trovata e siamo riusciti a farli volare un'altra... Un'altra attività che abbiamo fatto sempre per avvicinare i cittadini al, alle tecnologie per testare all'interno di una città che vive queste tecnologie è sempre per fare dei test divertenti. Abbiamo portato a Torino la drone race. In questo caso abbiamo utilizzato sempre dei droni che però andavano a 160 km all'ora, sempre all'interno della nostra città. Ovviamente non era permesso, ovviamente non si poteva fare, ovviamente c'erano in mezzo... I fili del tram che davano fastidio e li abbiamo tagliati, e non c'è nessun problema. E c'erano le persone che dovevano usare le barche sul po, gli abbiamo chiesto di star ferme, non importa. E abbiamo risolto un problema dopo l'altro. E questa è un'altra cosa importantissima. Prima di iniziare progetti così complessi, chiedetevi sempre qual è la criticità che vi può bloccare il progetto. E questa è la prima domanda che noi ci facciamo sempre. Nello spettacolo dei droni era l'area di volo dei droni. Se entravano delle persone in quell'area lo spettacolo era bloccato. E questa era una criticità che noi dovevamo tenere in considerazione quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo. Qua era la protezione degli esseri umani, perché se un drone a 160 km all'ora allora colpiva un nostro cittadino, eravamo fritti. E quindi abbiamo dovuto mettere delle reti di protezione molto alte per far sì che i droni potessero girare. 130 paesi, 30 televisioni. I droni vengono guidati con un visore. tutti questi che farlo, ma so come questi ragazzi possono So I was all the time telling them that we can do it, we can do it, just fly the way you know. I ragazzi sono giovanissimi e durante questa gara noi abbiamo fatto anche un salone al drone per insegnare i bimbi a guidare i droni. Questa potrebbe essere una professione del futuro. Sì, è stato crazy. Siamo super stoked to win a race on only our second race ever. I was the first guy to go on the team uh, and to see uh, what we built it to makes me incredibly happy. Sport che avanzano. È vero, ci sono, ci sono sport tradizionali che attirano la nostra attenzione, ma ci sono gli sport come questo, gli sport e tutti gli sport da strada che ad oggi stanno avendo tantissimo seguito. Tutti quegli sport a metà tra realtà virtuale e realtà reale. Infatti dietro questo sport abbiamo sviluppato, e questo evento, abbiamo sviluppato un videogioco su Torino dove le, i campioni si sfideranno per poi partecipare alle gare reali. Oggi questo, questa, questo gioco, questa gara che avete visto, è chiamata la Formula 1 dei droni, viene fatta in vari eh, posti del mondo, è stata fatta sulla muraglia cinese, lì Champs-Élysées, e poi è stata fatta anche a Torino. Questo è quanto? Signora la ringrazio, eh, io voglio, abbiamo parlato di partner prima, mi fa l'identikit del partner ideale per lei? Cioè Mi dice quali sono, atto che l'innovazione è soprattutto una questione di mentalità, poi è una questione di tante altre cose ma è soprattutto una questione di mentalità. Allora, chiaramente noi siamo parte interessata, quindi questa è una domanda interessata, però voglio sapere lei cosa si aspetta da un partner? Beh, non l'ho detto, ma il GP Deco è un nostro main partner. Quindi voi siete main partner all'interno all di questo progetto Torino City Lab, insieme a Tim, insieme a Cisco, eh, insieme a Intel. Quindi noi abbiamo una categoria di main partner, che sono i partner che ci supportano a, fare, a trarre innovazione all'interno del nostro territorio e poi a scaricare la terra. Poi abbiamo invece i partner dell'ecosistema che ci aiutano a fare in modo che l'innovazione venga adottata, quindi abbiamo tutti i partner che riguardano le auto autonome, tutte le piccole e medie imprese, le grosse imprese che girano a Torino intorno all'auto, all Magneti Marelli, Fiat, eccetera, tutta la parte di aerospace, Leonardo, tale Salegna, tale spazio. Uh, e poi tutti i partner tecnologici di comun comunicazione quindi di telecomunicazioni il partner ideale, il soggetto ideale che viene a Torino a portare l'innovazione è un soggetto che stranamente crede che la pubblica amministrazione possa fare innovazione quindi deve essere già un po' strano e poi è un soggetto che ha un qualcosa di davvero rischioso che vuole mettere a terra e che crede tanto nella sua innovazione in realtà il il paradigma dovrebbe essere ribaltato, eh, siamo noi che cerchiamo di attrarre questi partner per dargli diciamo, tra virgolette la possibilità, eh, di, anche se anche loro la danno a noi ovviamente, di riuscire a dimostrare la validità della loro innovazione e di vendere la loro innovazione scalarla in un mercato nazionale e internazionale. Quindi, non solo noi diciamo, testiamo l'adozione eccetera, ma col partner definiamo anche il modello di business spesso, i, pe i pezzi che mancano per riuscire a far scalare quell'innovazione domande? Sì? domanda un po' strana sì se ti chiedessi di definire il concetto, la parola innovazione come risponderesti? Allora, eh, sì, questa è una domanda eh, complessa. Io sono anche docente di innovazione all'interno dell'università quindi ti potrei rispondere con la definizione che danno normalmente di, di innovazione. Ma eh, cos'è per me l'innovazione? Allora, per me l'innovazione è un qualcosa ed è così che noi la vediamo nella, nella città, è un qualcosa che quando entra ti cambia il modello precedente e ti risolve tanti di quei problemi che prima avevi e cercavi di risolvere in mille modi diversi vi faccio un esempio, perché noi insistiamo sulla mobilità autonoma, perché per noi la mobilità autonoma è un cambio di modello precedente noi ad oggi ci stiamo preoccupando della zona traffico limitato, delle, dei parcheggi, delle multe, ehm, delle, delle problematiche ambientali. L'auto autonoma o i van autonomi ti prendono, ti portano e se ne vanno fuori dalla città. Fine. Non c'è più parcheggio, non c'è più sensoristica, non ci sono più multe, non c'è più zona traffico limitato. Abbiamo risolto tutto. Questa è un'innovazione, mi cambia il modello precedente. Posso andare? Salve, la mia domanda riguarda il rapporto che ha questa innovazione con il fatto che già comunque Torino eh, rappresenta appunto è città del design per l'UNESCO, il rapporto che si va a creare con il turismo, perché comunque abbiamo visto eh, come l'innovazione su Milano ha portato appunto un afflusso, ha creato in Milano una città turistica. Torino lo è già. Eh, come verranno gestiti questi nuovi flussi e se ci avete, se avete già pensato che appunto creano un flusso di persone differenti da quelle che appunto venivano per cultura o eh, per storia? Sì, in realtà noi speriamo che succeda questo, nel senso che vengano delle persone a vedere questi test, queste innovazioni che mettiamo nella città. Magari come succede in qualche città in Svizzera, vanno a vedere la città proprio perché ci sono i droni che movimentano sacche di sangue da un ospedale all'altro e questo è diventato un evento cool da andare a vedere. Noi ci siamo, è una città turistica Torino, lo è diventata negli anni, ci stiamo comunque attrezzando a diventare più turistica perché abbiamo le finali degli ATP Finals che saranno a Torino dal 2021 e quindi riceveremo un flusso di gente molto forte. E questa è una criticità di quel progetto, se noi non siamo in grado di riuscire a, dar, a far arrivare, a far dormire e mangiare 200.000 persone eh, avremo un problema in quel progetto, quindi ci stiamo attrezzando. Sì, buongiorno, volevo, volevo sapere quanto è stato difficile cambiare la mentalità da, da un punto di vista burocratico, amministrativo del comune, all'interno del comune, quindi credo che tutti questi sforzi di innovazione, credo che abbiano avuto forse dei problemi, ostacoli all'interno della mentalità di, di qualsiasi comune italiano diciamo. Ah, non so se è cambiata se sta, Probabilmente sta cambiando Pian piano Noi riceviamo sempre no Cioè io non sento mai un sì si può fare Non, è, non mi è mai successo Che arriviamo con un progetto Quando siamo arrivati con Quest'idea di Torino City Lab Quando abbiamo portato la Drone Race Non è mai successo che io non abbia sentito È impossibile Non si riuscirà mai a fare questo così non si può fare è normale anche a me dà fastidio cambiare le mie abitudini è una cosa normale l'importante è non scoraggiarsi poi quando l'hanno fatto però erano esaltati perché il direttore dell'innovazione andava in giro col nipote facendogli vedere quanto era figo che aveva fatto la drone race per cui si è esaltato quindi poi alla fine si esaltano anche loro ovviamente loro vedono tutti gli ostacoli possibili di questo mondo e noi invece vediamo solo il risultato normale posso? allora non è che ci siano degli ostacoli ci sono a mio modesto avviso delle ottimizzazioni al posto dell'autoguida autonomo l'autoguida assistita e al posto di usare la città per i droni c'è un campo volo è, è, è autorizzato al volo di alianti e, e vari tipi di aerei usare, usare quell'area lì per sperimentare i droni, quindi si tratta semplicemente di tener conto delle regole e di applicare queste regole all'interno di quelli che possono essere soluzioni a dei problemi non voglio entrare sulla soluzione del traffico con eh, l'autoguida autonoma che secondo me contraddice un'ideologia a cui appartiene l'assessore che era quella di spostare le auto dal centro senza entrare con il discorso che oggi abbiamo chi fa il taxista e che fa esattamente il mestiere che diceva lui però quello che voglio dire io è che ci sono delle leggi che sono completamente ignorate allora io dico, prima rispettiamo le leggi Vuoi fare una cosa dal punto di vista innovazione? Va benissimo, falla, però tieni conto che le variabili sono quelle che sono state messe in gioco. Su queste l'assessore non ha mai saputo rispondere e vuole continuare su dei feticci, su delle chimere che secondo me rischiano anche di orientare male l'imprenditore perché lei imprenditore fa degli investimenti arriva all'Europa e dice non lo può fare è come se lei avesse costruito senza permesso di costruire il piano regolatore dice di non costruire e dopo deve demolire e molte eh, aziende stanno licenziando proprio perché hanno impostato degli investimenti sull'autoguida autonoma e il mercato sanno che non risponderà Ovviamente la città di Torino non si può permettere di non seguire la normativa e le regole e la legge, quindi questo non avviene. Noi abbiamo on board tutti gli enti regolatori quando facciamo queste sperimentazioni e queste attività. Se noi andassimo a far volare un drone fuori dalla città, si può fare certo, ma poi a noi serve in città il drone, quindi è meglio che si inizi a sperimentare le cose dove, dove servono. Vedrà cosa gli porta al campo volo, non i droni. Tutto che vuole. Una cosa un po' più divertente, vedrà, tra un po' gliela non la posso ancora dire. Va bene. Grazie a tutti. Non so...